Eccoci, buonasera a tutti e benvenuti. Io sono Anne Esposito, sono commercialista ed investitrice immobiliare e questa sera sono molto molto emozionata e adesso vi spiego perché. Diversi anni fa, circa dieci anni fa, ho cominciato ad investire eh, nel settore immobiliare in Italia con risultati, devo dire, non così eh, importanti, quindi con ruoli che sfioravano il 5%, e eh, nella ricerca di un continuo miglioramento in questo settore, nel, per avere più risultati, ho cominciato a fare diverse ricerche e eh, ho cominciato a leggere innanzitutto un libro che probabilmente molti di voi conoscono, o hanno già letto, che è questo, Padre ricco, padre povero di Robert Kiyosaki e questo libro mi ha aperto un mondo uh, sulla libertà finanziaria in generale e anche sul settore immobiliare e uh, i suggerimenti che dava su come ottenere maggiori risultati mi sono resa conto che in effetti erano applicabili uh, negli Stati Uniti piuttosto che in Italia e Da lì ho cominciato a fare una serie di ricerche su internet e eh, ho cominciato poi a confrontare i vari professionisti che offrivano soluzioni agli investimenti immobiliari negli Stati Uniti. E quando ho conosciuto Giuseppe Cicorella, eh, che ho il piacere di intervistare questa sera, Uh, mi sono resa conto che era l'unica persona, era ed è l'unica persona che uh, non parlava soltanto come fanno i più, ma aveva risultati davvero concreti. Quindi da lì ho deciso subito di diventare suo business partner e i risultati sono stati veramente incredibili. E quindi ecco perché appunto sono emozionata, perché ho il piacere questa sera, l'onore di intervistarlo e uh, di scoprire un po' insieme a voi quali sono stati anche uh, i segreti del suo percorso verso il successo, lui è partito da zero, ha avuto risultati incredibili nel settore immobiliare e eh, non vi dirò altro perché vorrei che fosse lui appunto a raccontarci tutto eh, Giuseppe Cicorella, leader del Real Estate negli Stati Uniti, benvenuto Grazie Anna, grazie a tutti quanti voi, buonasera a tutti quanti voi e, e per me è un vero piacere eh, essere qui oggi essere intervistato da te è un vero piacere perché Anna ti considero una fuoriclasse e tu sai che dico la verità in quanto vorrei fare una piccola premessa per tutti. Anna oggi è responsabile di tutto quello che riguarda la fiscalità dei rapporti USA-Italia proprio perché quando mi ha contattato mi ha presentato un business plan per quanto riguarda il mio progetto e mi aveva detto, voi immaginate, mi ha, mi, mi ha detto sì, ho preparato questo business plan e ci ho messo una settimana per, per avere questi dati che mi hanno convinto che il tuo progetto è solido. Quando mi ha passato questo business plan e io per fare la stessa cosa ci avevo messo più di un anno, voi immaginate come, come, come possa essere rimasto. Il giorno dopo io ho ricontattato Anna e oltre che eh, ad essere diventata mia business partner con dei risultati incredibili, lei, io le ho, le ho offerto il giorno dopo di lavorare per il progetto. Quindi eh, grazie della doppia fiducia, prima di aver investito con, come dicevi tu prima, capitale della famiglia e poi soprattutto, la cosa più importante, ricoprire un ruolo, eh, tutti coloro che sono seguiti da te, non fanno altro che farmi i complimenti per la, aver scelto te per ricoprire quel ruolo. Quindi grazie di aver accettato e grazie di essere qui. A te la parola. Grazie a te Giuseppe, io sono davvero onorata ed emozionata quindi ho preparato ovviamente una serie di domande da farti. e innanzitutto una domanda, la prima domanda è quella più semplice ma che in effetti eh, è anche delle più importanti perché mi piacerebbe scoprire chi è Giuseppe Cicorella come uomo, come leader, come businessman, chi è davvero? Ok, <ride> allora, ci sono due, mi identifico in due, in due, in due parti una... Un bambino sognatore perché sin da piccolino sapevo che sarei riuscito a realizzare grandi cose 2 giuseppe cicorelli è un imprenditore italiano che ha provato per oltre 25 anni a realizzare quello che quel maledetto libro che tu hai fatto vedere di robert chiosaki anch'io sono rimasto stregato ma immagino che tantissime persone che ci ascolteranno hanno avuto lo stesso feeling, la stessa sensazione, tant'è vero che alle mie spalle vedi ho una sfilza di libri di Robert Kiyosaki, perché ehm, non era possibile replicarlo in Italia. Quindi dopo aver invano ehm, fatto l'imprenditore in Italia, in tanti settori Anna, eh, parlo di ehm, settore integrazione, palestre, eh, ristorazione, alberghi, spiagge, ho fatto veramente tante belle cose no, in Italia, era eh, per me impossibile. Giuseppe Cicorella abbandona l'Italia, cinque anni fa si trasferisce definitivamente in America e realizza tutto quello che ha sempre sognato. Questo è Giuseppe Cicorella. Wow, una bella storia la tua, io uh, la, la conosco in parte perché mi ha raccontato in che privato qualcosa, le tue esperienze che sono davvero pazzesche. E, um, hai insistito, tra virgolette, nel fare questa, questa intervista. Qual è il motivo di tutto ciò? Anna. Credimi, il 50% delle domande che arrivano giornalmente, tieni presente che tra Instagram, LinkedIn, ehm, i, i vari Facebook, le pagine di Facebook, no? Clivera Residential Rental, JC Group Real Estate Investment, JC Group Holding, JC Group Corporation, JC Group ehm, Constructor, Giuseppe Cicorella Pagina, arrivano, credimi, mediamente 500 domande a settimana. Il 50% di queste domande sono sempre le stesse. Quindi ti ho condiviso quelle che sono le domande più frequenti e vorrei eh, rispondere con questa intervista a queste domande, alle persone, perché le domande sono sempre le stesse, vorrei essere molto chiaro e ben definito. Ecco, assolutamente interessante, grazie. E come hai anticipato poco fa, il tuo percorso uh, imprenditoriale da businessman è stato davvero lungo e ricco di esperienze anche molto diverse tra di loro. Ma come è nata di preciso poi questa passione per il real estate in particolare, quindi per gli investimenti immobiliari? È nata una ossessione, Anna, non una passione, perché mh, quando ero giovane. E l'ho convinto non avendo finanze, io sono partito da zero, tu immagina che a 17 anni mi sono trasferito a Milano, e, e sono nato in Puglia, mi sono trasferito a Milano e il primo lavoro che ho provato è stato quello di agente immobiliare, però mi rendevo conto che dovevo accumulare tanti capitali, per poter avere risorse, poter investire, fare l'investitore immobiliare professionista come faccio oggi. Quindi qualsiasi opportunità mi si presentava anche nel network marketing, ho avuto tre esperienze importanti nel network marketing. Io l'accoglievo al volo perché volevo guadagnare, volevo guadagnare, ed è stato un errore oggi, lo posso dire, perché non bisogna mai avere un piano B perché ti distrae dal piano A, in quanto nel momento in cui sono venuto in America e facevo solo ed esclusivamente questo, ho cominciato a fare solo ed esclusivamente questo, Tutte le risorse, le energie che ti sembra, sì, non, non c'è problema, faccio solo questa cosa, mi dedico solo un attimo, non è vero, ti distrae completamente. Sono andato eh, nel 1997 ad un corso eh, in Inghilterra pazzesco. Un corso veramente per pochi, per pochi dovevi prenotarti un anno prima, pagare totalmente in contanti. Eh, ricordo di aver pagato qualcosa come 15 milioni di lire una settimana di full immersion, era... Um, ricchezza, sulla ricchezza totale a 360 gradi come ragionano i ricchi, come si diventa ricchi come si, come si, um, si gestiscono i soldi come si gestisce il patrimonio e c'erano personaggi di spessore perché tu devi immaginare che eravamo 5000 persone fai un po' i calcoli e ti lascio immaginare il quantitativo di soldi che soltanto loro hanno incassato però credimi C'erano persone che io ho conosciuto dal Vietnam, da Hong Kong, dalla Cina, dalla America, da tutte le parti del mondo, perché tra i tanti relatori, e posso menzionare quelli che ricordo benissimo, perché ancora oggi è in auge, Tony Robbins non era famoso allora come lo era oggi, però Bob Proctor, Jim Rohn, ad esempio, il, è il coach di Tony Robbins, c'era anche Robert Kiyosaki, non ancora famoso con, con il libro, non aveva avuto ancora l'esplosione che ha avuto successivamente… Ma soprattutto c'era una persona che ha cambiato totalmente la vita anni prima, Warren Buffett. Warren Buffett perché leggendo il suo libro, che vedete alle mie spalle quello nero, lui su questo libro parla di come un libro in particolare Intelligent Investor aveva cambiato la sua vita e aveva reso uno degli uomini più ricchi del mondo. È fantastico, è un libro incredibile. E quindi quando sono andato a questo corso, tra Tutte le cose che furono dette, immagina, in una settimana, noi entravamo alle 9 di mattina e tranne dei break, metà mattina e metà pomeriggio, il pranzo e la cena, si stava in sala, non esagero, 10 ore al giorno. ok? Sarei stato anche 18 ore al giorno con quello che ho imparato in quel corso. Però quando è arrivata l'intervista di Warren Buffett, 5.000 persone, è uno stadio, okay? è come uno stadio, era un, un gigantesco capannone trasformato in una platea. Alla domanda ehm, che fecero delle persone molto importanti eh, cosa consigli per diventare ricchi come te? Tutti quanti, io compreso, ci aspettavamo investitore azionario perché lui è famosissimo per essere un investitore in stock, in americano si chiama stock action in azioni, no? eh, In italiano. Quando lui disse se io avessi la possibilità di comprare 100.000 Single family home, lo farei in questo momento, quindi investire nell'immobiliare. Nel esclamare ciò si sentì, compreso io, un, oh, un boato di stupore perché eh, lui disse esattamente il contrario di quello che ci aspettavamo tutti. E lui spiegò subito, in tre secondi, lui disse: Io oggi sono uno dei cinque uomini più ricchi della Terra, ma una crisi, una guerra mondiale, menzionò. Perché lui, è, è, lui oggi ha più di 90 anni, quindi è una di quelle persone che ha vissuto la seconda guerra mondiale, okay? quindi una guerra, una guerra, una crisi finanziaria, eh, mh, crollano le borse e tutto quello che io oggi ho lo posso perdere. L'immobiliare è tangibile, mi ricordo benissimo che lui usò questo termine intangible e tangible tangibile, quindi lo tocchi. Allora, anche se in una crisi le persone non ti pagano l'affitto, la tua ricchezza è lì, cioè la tocchi. E poi, la cosa più importante, lui disse, che in Italia non è possibile, il fatto di replicare all'infinito, il fatto di comprare degli immobili, ristrutturarli, acquisiscono improvement, capital gain, si dice in americano, lo rifinanzi e lo ripeti all'infinito. Quindi questa cosa qui, per lui, eh, era eh, una ricchezza che... Nei miliari si può partire da zero e si diventa uh, milionari. E menzionò tante persone, tra cui allora Donald Trump, che era presente, che era un uomo miliardario nel real estate. E lui disse, l'immobiliare te lo rifinanziano, le azioni non te le rifinanziano. Perché? Ci sarà un motivo. Questa è stata, è diventata, Anna, questa, questo mito, la mia ossessione. Quindi da quando io ho conosciuto questa Warren Buffett che disse questa cose qua, ossessionato dall'immobiliare dell'estate. Ecco risposta alla tua domanda. Wow, wow, davvero pazzesco. Complimenti Giuseppe per il tuo percorso. E una cosa che mi incuriosisce poi, in tutto questo percorso nel settore immobiliare, quindi da agente immobiliare, da quando si ti sei trasferito giovanissimo a Milano uh, fino ad oggi, com'è che è nata Gesi Gray? Il progetto Gesi Gray? Guarda, l'immobiliare, come ti dicevo, no? Mi piaceva da, da morire, ok? però quando ho fatto questo, questo, questo corso cominciai a specializzarmi sugli investimenti immobiliari perché mi resi conto che se eh, avessi voluto creare un impero immobiliare guadagnare semplicemente con una mediazione di un affitto o di una compravendita non mi avrebbe portato dove volevo e quindi cominciai a guardarmi intorno eh, in primis in Europa successivamente Brasile, Marocco, Dubai per arrivare la terra promessa, la terra dei sogni, nel 2006 negli Stati Uniti d'America. Quindi dal 2006 al 2014 ho investito per conto dei miei clienti in America, in Florida per la precisione, cioè io praticamente venivo in Italia, raccoglievo i capitali, tornavo in America e comperavo praticamente le case. Le case le comperavo um, in short sale, non in foreclosure perché il foreclosure è esploso e tutti l'abbiamo conosciuto nel 2008, però comunque sicuramente comperavo a forte sconto perché eh, avevo fatto delle ricerche, avevo capito come comprare gli immobili off the market che eh, costavano mediamente un 20% meno del valore di mercato. Poi è successo il subprime, e quindi cioè, abbiamo fatto veramente degli affari incredibili comprando degli immobili scontati anche, e non sto esagerando, al 90%. Cosa vuol dire? Un immobile... Di mezzo milione noi l'abbiamo pagato anche 50-70 mila dollari. Ma anche se in Italia è successo la stessa cosa, perché c'è stato un, un crack finanziario eh, pazzesco, no? In effetti, anche proprio in America usavano dire è, è troppo grosso per fallire il business dei mutui. E invece, invece sì. è. Stata, sì, bravissimo, bravissimo. Esattamente quella è la frase che loro dicevano sempre. E quindi eh, il progetto JC Gray è nato per garantire all'inclusive, tu stai in Italia, io sono in America, perché poi dal 2015 mi sono trasferito in America, trovo gli immobili, perché poi tra l'altro eh, ho cominciato a lavorare in America come realtor in primis, prendendo il, il patentino da realtor, l'equivalente dell'agente immobiliare, eh, ho cominciato o, offrendomi gratis, di lavorare gratis per JP Morgan, eh, per, per creare eh, fondi immobiliari, e da qui mi si, è, mi si è aperto un canale pazzesco di comprare case a sconto del anche 30, 40, 50%. Tieni presente che non stiamo parlando della crisi oggi, stiamo vivendo un'ennesima crisi, quella del Covid. E sono convinto che i, gli effetti li cominceremo a vedere già dal mese di febbraio. Da febbraio a eh, estate inoltrata ci sarà una crisi non come quella dei subprime, ma poco ci mancherà. Quindi garantire un prodotto all'inclusive dove compriamo questo immobile e l'italiano che sta in Italia è, è tutelato da cosa? Che l'immobile, non, non io non ho una mediazione nel comprare questo immobile, l'italiano che compra l'immobile, io trovo l'immobile, lo faccio vedere, noi diventiamo soci, il 75% di questo immobile è di proprietà del, del, dell'italiano in questione, dell'investitore in questione, il 25% è sottoscritto. E mh, alle volte mi dicono, va bene, ma dov'è il guadagno? Semplice. Tu questi immobili li avresti pagati 100.000 dollari, io lo pago 70 o 60.000 dollari. Quindi già con i 30-40.000 dollari che tu li ho fatti risparmiare, io la mia parte me la sono strapagata. Per tutta la vita del rapporto che c'è tra me e l'investitore, il management, la gestione che all'investitore sarebbe costata il 10%, non la pagheranno mai, la pagherò sempre io dalla mia 25%. Stesso dicasi, una volta l'anno si affitta l'appartamento quando si affitta l'appartamento, io pago una mensilità, faccio un esempio, l'affitto è 750 al mese, quindi 750 al mese, io devo dare 750 dollari all'agente immobiliare, al realtor che mi ha affittato la casa, non gliela dà l'investitore. E la cosa più importante, il management, gestire. Io ho centinaia di libri letto, che il, il punto prima, la cosa più importante, no? ancora prima di dove compri, l'area che compri, quanto lo paghi e la gestione del portafoglio dell'asset immobiliare. E qual è la, la, la differenza? Che quando io compravo gli immobili per i miei clienti, dove io comperavo, prendevo la mediazione, questo è l'immobile, te la vedi tu, al massimo presentavo una, una, una società di management, io oggi tutelo i miei clienti perché quando c'è un problema al frigorifero, io non cambio il frigorifero. Se c'è eh, un, un problema, mando il mio handyman, che sarebbe praticamente eh, il mio uomo di fiducia della mia società di management, e mi sistemano tutto ciò. Il punto di forza del progetto, Anna? Due anni fa io avevo un ufficio di 30 metri quadrati e una segretaria. In due anni oggi sono veramente orgoglioso, felice e anche molto emozionato per questo. Perché io oggi ho un ufficio di 500 metri quadrati, ho 9 dipendenti, un assistant manager, un general manager, un manager constructor e tutte le altre persone che ricoprono i ruoli sono uh, assistant manager, manager, eh, segretaria. E immagina che ho rilevato un'agenzia immobiliare. In America non funziona come in Italia. Non puoi aprire l'agenzia immobiliare se non hai la licenza del broker, cioè tu sei realtor, fai due anni il realtor, fai un altro corso e poi allora puoi aprire eh, l'agenzia, essere broker e avere sotto di te dei realtor. Non avevo il tempo, quindi ho rilevato un'agenzia che stava avendo problematiche e il broker e i suoi sette realtor lavorano in esclusiva per il sottoscritto. Quindi abbiamo immobili che rimangono sul mercato per essere affittati due giorni, prima avevamo una media di 20 giorni. Ehm, abbiamo praticamente eh, incrementato la società di costruzione, ho comprato una società di costruzione per il discorso della licenza. Questo due anni fa c'erano sette dipendenti. Ok, oggi ho rilevato e tu lo sai ecco perché sorridi. Ho, ho comprato tre società di costruzione più quella che aveva, ne abbiamo fatta una gigantesca e siamo diventati una corporation. E siamo 70 dipendenti. Che cosa succede? Che io oggi, quando faccio le ristrutturazioni, uh, l'innovazione del progetto sta proprio in questo. L'esperienza, da quando parlo l'inglese, in ho visto come lavorano i grossi investitori, i miliardarian. Quindi io ho una casa da ristrutturare, io faccio delle aste ogni lunedì con tutti i constructor che io ho praticamente. Quindi io dico, guardate, bisogna ristrutturare 1348 Weston Way questo è quello che c'è da fare, mi mando, loro non vedono i loro prezzi, quindi mi mandano il preventivo dettagliato con uh, tutti, tutto quello che c'è da fare e la persona che mi fa il prezzo più basso si aggiudica l'asta. Questo mi ha portato a ridurre del credimi, 50% i prezzi e soprattutto le timeline, perché loro hanno delle penali, no? chi finisce dopo quella determinata data uh, paga delle penali, quindi il lavoro è molto più veloce e gli immobili eh, vengono ristrutturati molto più velocemente. Il mercato non è semplice, Anna. non è semplice, non è per tutti que questo progetto, perché? Perché se tu vai in agenzia immobiliare, a me spesso e volentieri mi contattano e mi dicono eh, ma se io vado in agenzia immobiliare, compro l'immobile il giorno dopo lo, lo, lo, met lo metto a reddito». Tu ridi perché sai che il tuo asset, che noi abbiamo pagato 250, nel momento in cui l'abbiamo affittato, gli immobili, nel momento in cui li abbiamo affittati, valevano 3,90. Quindi se tu vuoi comprare quell'asset prima quando ehm, l'hai visto tricordi, erano distrutti eh, problemi di lean, problemi di pulizia titolo eh, abbiamo dovuto ristrutturare e allora capito, cioè quel valore di improvement capital gain lo abbiamo guadagnato noi, io e te quando rifinanzieremo questi immobili, li rifinanzieremo e la banca ce li rifinanzia per 3,90 non per 2,50 È questo che molte volte non riesco a far capire ha colpa, magari non sono bravo io a spiegare perché tante volte, ripeto, mi vengono a dire eh, ma io eh, lo, lo, va, se vado in un'agenzia lo compro e lo prendo subito. Sì, ma lo paghi 3,90, non 2,50. Penso di essere sì. stato sì. chiaro sì. che cos'è il progetto e perché è nato. Sì, sì sei, sei stato assolutamente chiarissimo e io so molto bene il grande lavoro che c'è dietro tutto questo ed è, ed è immenso e sono sicura che sono in pochi a ad essere capaci di affrontare tutte le difficoltà e le sfide che hai dovuto affrontare tu per arrivare dove sei, poi magari ne parleremo un po' più avanti. E, quali investitori immobiliari, sappiamo bene, che ogni tipo di investimento, anche quello immobiliare, può comportare dei rischi. Quali sono, secondo te, i rischi in generale per un investitore immobiliare e i rischi invece nello specifico che ha un investitore con Jesse Gray Passive Income che, per parere, da investitrice nel tuo progetto, da business partner, sono assolutamente ridotti rispetto ecco, all'investimento immobiliare in generale allora eh, guarda, l'investimento rischio zero non esiste, perché anche quando tu metti i soldi, soprattutto quando tu metti i soldi banca, a me, eh, proprio un paio di mesi fa mi contattò una signora che ha avuto per 27 anni eh, una cifra intorno ai 150.000 euro alle poste quindi il fatto che lei 20, eh, ehm, chiedo scusa 17 anni fa se non sbaglio non ricordo bene, comunque 17 anni, tu immagina, ha avuto fermi questi soldi 17 anni fa, no? E 17 anni fa 150.000 euro, dico bene, ok? Il fatto che lei abbia, adesso ti faccio un esempio, 157.000 euro, lei vede io ho guadagnato, il fatto che comunque tu sai che l'inflazione erode il capitale, no? questi soldi se li avesse comprati allora un immobile, oggi quell'immobile, lasciamo stare il periodo storico del Covid. Quell'immobile comunque se non ci fossero stati problemi in Italia comunque di 1,5% 2% l'immobile aumenta sempre di valore. Okay? Quindi il rischio zero non esiste. Il rischio che può esserci come adesso magari che eh, per una situazione del genere eh, non pagano gli affitti, però tieni presente che noi abbiamo comprato un immobile eh, a 70.000 dollari, che il giorno dopo che l'abbiamo affittato ne vale 100.000 dollari, quindi un, un guadagno di capital gain. Molte volte l'errore che commettono le persone è che guardano quello che mettono in tasca e non riescono a capire che ogni anno che passa aumenta il valore del tuo immobile. Tenete presente che perché ho scelto Cleveland, Ohio, Stati Uniti, d'America perché comunque c'è un incremento addirittura del 3,55% annuale e quindi c'è un, un guadagno uh, veramente molto importante quindi per quello che è il rischio e il, il, il profit che si ottiene sicuramente l'investimento immobiliare soprattutto in questo progetto è la soluzione migliore per un semplice motivo Anna io per guadagnare non ho altra soluzione che fa guadagnare il mio investitore se il mio investitore perde ci perdo anche io cioè ogni spesa c'è un problema al tetto non lo paga solo un investitore mio lo pago anche io quindi capisci perché devo tutelare, e gestire e mantenere nel migliore dei modi l'investimento immobiliare. Assolutamente la strategia win win, che poi sì. è, cominciamo insieme, perdiamo insieme. Quindi questo da parte tua è anche segno di grande responsabilità per gli investitori del progetto, perché loro sanno bene che eh, è anche tuo volere. Farli vincere, perché si vince insieme, quindi questa è una cosa uh, che ti rende anche un grande leader, ecco, in questo settore e anche nel progetto. Quindi uh, fiera sempre di farmi parte e complimenti per tutto. Oggi sei stabile negli Stati Uniti, oggi da cinque anni circa, vivi a Cleveland. Noaio, dove immagino ci sia la neve probabilmente diversi gradi sotto lo zero no sono tantissime le persone che eh, sognano di vivere negli Stati Uniti vogliono trasferirvi per motivi lavorativi o perché sognano una vita diversa cos'è che consigli a chi vuole andare a vivere negli Stati Uniti? Allora Anna se sei stato un imprenditore o sei un imprenditore in Italia fare l'imprenditore negli Stati Uniti d'America e come dico io, è come rubare le caramelle a una bambina. È facile in una maniera pazzesca. Dopo quello che passi in Italia, non ti sembra vero? Anna, io ti racconto solo questo episodio per, per far capire su tutti. no? E quando ho cominciato ad avere l'esplosione, tu lo sai benissimo, perché comunque te ne avevo parlato di questo episodio, no, è arrivato l'IRS. No? Tu immagina che io sono passato praticamente in totale eh, in sei mesi da avere la segretaria ad avere la società di costruzione, sette dipendenti e altre due segretarie, quindi avevo 10 dipendenti, no? Quindi arriva l'IRS e mi dice la segretaria io non capivo niente d'inglese, in allora e, e mi dice c'è l'IRS e io dissi che, che cos'è l'IRS e mi disse guarda, è, è un, è, sono, fanno controlli fiscali, io giuro la prima cosa che pensai, ecco a posto non ma perché in Italia cioè, qualsiasi, ogni volta che arrivava un controllo, cioè, c è, c è, poco ci mancava che veniva a fare un controllo sull'IVA e mi facevano la multa perché non avevo i capelli. Cioè, in Italia era quello che succedeva. Okay, allora Anna te la faccio breve, l'IRS si siede di fronte a me, e io avevo per fortuna la, la, la manager che era spagnola, cioè parlava Scusate, ispanica venezuelana, però col passaporto americano, perciò parlava molto lo spagnolo, e io lo spagnolo comunque lo capisco, lo, anche se non lo parlo, lo capivo molto bene. Ti lascio immaginare, però siccome loro, io glielo ho dissi che «I'm very nervous because my English is not perfect yet, I don't understand, I'm so very sorry», e loro, mi, e loro uno mi disse «Guarda, don't worry, I speak very slowly», e allora capì, tu puoi immaginarti quando io mi sento di fronte e dire «abbiamo visto che eh, stai crescendo col business», How we can do for your business to grow up faster? Io ho detto, ho capito bene. Cioè, voi mi state dicendo come mi potete aiutare, perché avete visto che io sto assumendo persone per crescere più velocemente? Ti giuro, sono scoppiato a piangere e glielo ho detto, perché io ho detto, oddio, io pensavo, non so che multa mi dovete fare, che ho sbagliato qualcosa, no? Perché eh, gli ho spiegato un po'. Quindi puoi immaginare come vive un imprenditore che, che, che arriva dall'Italia e viene qui. E, risultato, Anna, eh, Covid, ti parlo del Covid, se un imprenditore vuole venire qui. Io ho oggi più di 70 dipendenti, metà di loro li paga completamente eh, la, gli Stati Uniti d'America, l'altra metà eh, li paga al 50%. Tutti quelli che io ho assunto durante il periodo Covid, da aprile 2020, per sei mesi me li paga il 100% gli Stati Uniti d'America, ok? gli altri il 50%. Quindi quando ancora oggi in Italia eh, persone senza che sanno mi attaccano un Trump, mi attaccano la, la politica americana e in Italia ci hanno messo mesi per dare 500 euro, io con 70 dipendenti l'America si rende conto che se chiudo mando a casa 70 persone che campano scusate il termine, so che non è italiano, 70 famiglie. Quindi, chiunque vuole venire negli Stati Uniti d'America, se io sono sicuro che più della metà delle persone che stanno in sala parlano inglese molto meglio di come lo parlavo io, il mio limite era l'inglese, Anna. Tutto il resto è davvero molto più facile di come lo immaginavo, tutte le paure che avevo me le avevano messe le persone che non erano riuscite ad ottenere risultati. Se, se hai fatto l'imprenditore, se non hai fatto l'imprenditore... Sì, gli Stati Uniti d'America è ancora oggi la terra dove realizzare i tuoi sogni perché è facile ottenere risultati e soprattutto la cosa più importante è che ci differenzia. Se qui vali, se qui hai successo, se qui hai risultati, eh, le persone non sono invidiose. Ti ammirano, ti fanno l'applauso, ti dicono bravo e sono felici per te e sono veramente felici per te. Quindi sì, consiglio di venire, state attenti, state attenti a chi fidate e a chi vi affidate perché io ho avuto delle esperienze non piacevoli. Eh, il fatto che non parlavo l'inglese, eh, la, la cosa che io consiglio di stare più attenti di tutti, proprio agli italiani, perché io sono andato a Miami eh, i primi italiani che ho trovato nei gruppi su Facebook, di cui mi sono fidati, proprio approfittando del fatto che io non parlavo bene inglese, eh, mi, hanno, mi hanno, non voglio dire fregato perché non mi piace come termine, ah, hanno, mi hanno venduto delle consulenze che realmente poi erano gratis e invece si sono presi loro i loro soldi. Quindi state attenti a chi date i soldi, soprattutto quando qualcuno mi dice che vuole investire soldi importanti, come faccio io nel mio progetto, invito a venire qui, adesso col Covid non si può, ma se dovete investire soldi importanti, non mandate soldi a nessuno, nemmeno al sottoscritto, venite qui in America, venite, toccate con mano, venite negli uffici, andate a vedere tutto quello che vi propongono, perché specialmente tante persone che mi contattano utilizzano soldi che hanno risparmiato una vita intera, Anna, e bisogna stare molto attenti, perché ci sono in giro molte persone senza scrupoli, quindi questo è il consiglio per chi vuole venire negli Stati Uniti d'America. Grazie Giuseppe per, per i tuoi consigli preziosi, io sono assolutamente d'accordo con te, sono stata in America e a breve sarò lì di nuovo e mi sono proprio resa conto, ho toccato con mano, di quanto l'America gli Stati Uniti siano un, un paese uh, pro business, quindi che aiutano gli imprenditori e affiancano, a differenza dell'Italia che spesso metti un po' di bastoni tra le ruote, ecco, diciamo, c'è da tutta. E tu spesso sui social, io ti seguo tantissimo su YouTube e soprattutto su Facebook, dove spesso tieni delle live davvero bellissime, addirittura sulla crescita personale, sulla crescita finanziaria, eccetera, e parli spesso di quella che è la differenza tra gli italiani e gli americani nel business, ma è davvero così accentuata questa differenza? Non riuscirei a spiegarla, Anna, a parole. Perché hm, può sembrare, alle volte, se hai seguito le live, alle volte hm, ho, ho molto rancore verso l'Italia. Per capire cosa io provo verso l'Italia devi passare attraverso quello che sono passato io. Quindi ehm, l'Italia è un paese che vai avanti solo se, eh, se freghi, come fanno loro. Quindi devi essere furbo, devi, fare, devi usare scorciatoie, ok? L'America la amo perché non esistono scorciatoie, se vai arrivi, emergi. L'Italia è un paese pieno di persone che invidiano: se una persona parte da zero, arriva in alto, tu prova a parlare con il 90%, 90% delle persone lo odiano. E se tu gli chiedi perché, non lo sanno neanche loro, te lo dico io il perché. Perché lui, lei rappresentano quello che loro non saranno mai e, e gli dà fastidio, gli rode il culo il fatto che comunque loro non riusciranno mai a ottenere niente e, e, e invece capito altre persone lo ottengono. Vuoi la prova? Guarda dei social sui social, ti, ti cito due persone che seguo proprio perché mi piace il, quello che hanno fatto, una novità. Chiara Ferragni come donna prendo e Fabio Biatore. Guarda i, i post di odio verso queste persone. Poi tu vai a chiedere a queste persone ma perché non lo sanno neanche loro? Non sono neanche loro. Quindi, questo è l'Italia. L'americano, ti dico io quello che sta succedendo in americano. Ehm, ho avuto uno dei miei più grossi investitori, ascolta qua, uno dei miei più grossi investitori eh, arriva e mi si presenta eh, arabo e mi si presenta e come mi fa il nome del mio competitor, io sbagliando con la mentalità da italiana ancora su certe cose. Lo interrompo per, per dirgli: Gli stavo anticipando. È logico che ti ha parlato male di me, capito? Perché immaginavo, ti giuro, cioè te viene in però, capito? La reazione di 25 anni dell'Italia, perché è questo che non funziona in Italia, no? E no, no, lui dice: No, no, no, no, no, you don't understand what, what I mean. Tu non hai capito cosa intendo. E allora gli dico: I'm, I'm sorry, sir. Can you repeat, please? E lui mi dice: Mi ha mandato quello, mi ha mandato questa persona qua perché. Lui non voleva fare un investimento multimilionario perché questi, questi qui loro gestiscono praticamente commercial da 5 milioni in su. Questo, questo investitore qua eh, aveva una cifra intorno al milione e 7 e quindi me l'ha mandato lui a me in Italia. Ma non te lo mandano, ma piuttosto preferiscono farlo fallire. Ma non te lo mandano se sanno che tu sei bravo perché lui mi ha detto: Anna, ah no, credimi, lui mi ha detto, He told me that you are the best in this goal e attenzione quando io l'ho chiamato per ringraziarlo e gli ho detto guarda che io ho un programma di referral fee lui mi ha detto no no no, no. I, I, I, non voglio niente trattalo bene give him your best services and I, I'm, I'm happy for that e sono felice per questo no? e poi lui mi ha detto give me back, give me back the works vuol dire? se tu avrai un grosso investitore presentagli la mia società e lì in tre secondi io ti puoi immaginare, ho visto vent'anni di agenzie immobiliari in Italia. Se quell'immobile, se questo immobile, faccio un esempio: no, c'è la Tecnocasa, questo immobile, piuttosto lo tiene nove mesi lì fermo, ma lo devono vendere loro. Basterebbe che, come fanno qua, se questo immobile, quando io ho lavorato per Engel Volker, lo stesso, giorno, lo stesso giorno tu sei obbligato per contratto a mandarlo a tutte le agenzie Engel Walker della Florida. Io lavoravo a Del Rey come realtor, ok? Ma subito dopo tu lo mandi a tutte le agenzie immobiliari della Florida, c'è cioè un servizio di mail, per dire io ho questo immobile. Se siete interessati, ecco perché in America un immobile può stare sul mercato anche veramente uno o due giorni e in Italia ancora oggi, proprio per questo è tutto mio, deve essere tutto mio, può stare anche dei mesi. Sì, c'è un abisso tra Italia e America. Sì, sì, assolutamente. Mi io, io sono resa davvero conto, anche stando lì come ho accennato prima, anche su questo. Nel, in Italia si tende ad invidiare molto il prossimo, piuttosto che a cercare di capire come ha raggiunto i risultati per supportarlo e ad averne eh, anche dei migliori. Quindi eh, su questo l'America ha da insegnarci tanto. E Nello specifico, in cosa secondo te gli italiani sono migliori degli americani e viceversa? Allora, se mi tocchi questo tasto, Anna, eh, fai bingo perché... Eh, allora, le donne italiane per me sono magiche, eh, sono solo da tre anni e quindi ho, ho cercato di conoscere delle donne americane. Non voglio generalizzare, però dopo che frequenti delle donne americane ti rendi conto che la donna italiana è magica. Due. Chi lavora in Italia è abituato a sgomitare e quindi parlando sempre del mio lavoro, quando io facevo l'agente immobiliare e andavo a visitare delle case, io me ne intendevo di elettricità, di battiscopi, di, di pavimento, di soffitti, di ventole, aria condizionata, eh, boiler, di tutto. Cioè in Italia tu devi, per emergere, devi saper far tutto. L'americano è monotematico. Cosa vuol dire? Se... Eh, L'altro giorno, no? Cartongesso, quindi si era staccato il battiscopa. Ho detto, ho detto, sir, that is a problem, you can fix it, puoi ripararlo, oh, that's not my, my work, cioè mm. questo non è il mio lavoro, ok? Mm. Quindi questa è la differenza tra Italia e America. L'americano, ehm, in un certo senso è un bene perché comunque si specializza in quella cosa e la sa fare bene, ok? L'italiano sa fare tutto, ma non eccelle. La differenza è proprio questa, l'italiano se la cava dappertutto, l'americano no. Cioè io ho visto con gli occhi miei americani uomini chiamare il servizio, eh, il servizio di track per farsi cambiare la ruota. Per me in Italia anche un bambino di 5 anni sa cambiare la ruota. Loro non, non, non prendono il crick, non cambiano la ruota, chiamano il servizio per, per fare queste cose qui. Ehm... C'è questo discorso qua, Anna, che è totalmente diverso Italia america Anche per una questione di abbondanza, suppongo. Sì, cioè... sì, qui c'è troppo lavoro, qui c'è troppo lavoro, cioè, non gli interessa... Se tu qui a un, a un americano gli dici, guarda, se non fai questa cosa così, io ti licenzio, il giorno stesso non viene più lui, capito? Sì. Mentre in, in, in Italia questa, il posto fisso, una volta che ce l'ho, non lo abbandono neanche se mi ammazzi, capito? Cioè, quindi c'è... perché c'è questo discorso qua, tant'è vero che in Italia si vuole avere eh, la casa dove io ho trovato il posto fisso. Qui la casa assolutamente non... Ecco perché il mio business fa questi numeri, perché addirittura se tu in Italia quando compravi la casa... Allora tu vieni da me, compri la casa io ti dico Anna ti auguro a te e alla tua famiglia di vivere per sempre in questa casa. E io ho avuto la felicità di dirlo qui in America. La persona si è arrabbiata. È come se gli avessi augurato il male, perché lui poi me l'ha detto, ha detto... ma. Cioè, uh, non vuoi che io cresca, non vuoi che io compri una casa più grande, non vuoi che io abbia un lavoro migliore? Perché loro vedono il premio del lavoro come compro una macchina più grande, compro una casa più grande. Culturalmente siamo veramente molto diversi. Questo, questo è vero, sono assolutamente d'accordo. Riguardo alla prossima domanda, io in parte conosco la risposta per esperienza diretta, ecco. Perché investire negli Stati Uniti immobili piuttosto che in Italia, secondo te? Quali sono i motivi che dovrebbero spingere qualcuno a scegliere l'America piuttosto che il bel paese, diciamolo così? Diritto della proprietà non esiste e non esisterà mai in Italia. Il diritto della proprietà che c'è in America. Tant'è vero che chiunque può comprare una pistola e la deve tenere in casa? per legge, la puoi tenere, basta che la dichiara la puoi tenere in casa per difesa personale perché c'è il diritto della proprietà cioè io entro dentro casa mia, c'è qualcuno prima lo ammazzo e poi gli chiedo cosa stai facendo in casa mia, lo so che fa ridere però eh, guarda che veramente funziona così ma tant'è vero che anche la macchina è la stessa cosa anche la macchina tant'è vero che quando mi hanno fermato delle volte la polizia mi chiedono you a gun? hai la pistola eh, in auto e eh, eh, quindi eh, il diritto della proprietà assoluto, return of investment perché il costo della, della, della produzione, costruire una casa in Italia è molto ma molto ma molto maggiore rispetto al costo eh, costruire una casa in America, tante volte mi contattano degli investitori e, e, e mi dicono uh, no non mi piace e da lì io capisco che non sono investitori, eh, io oggi eh, Anna posseggo personalmente 62 immobili miei personali non me ne frega niente se mi piace o non mi piace. A me l'immobile mi deve rendere, deve essere confortevole per le persone che ci vivono, deve essere vicino alle scuole, deve essere vicino ai supermercati, alle intersezioni. Una persona che ancora oggi, e questo è il discorso dell'italiano, no? l'immobile a me tante volte mi dicono mi deve anche piacere per investire. Cioè sono due cose diverse, sono proprio due cose diverse. Quindi eh, il capital gain, il return of investment, la rifinanziabilità, io compro un immobile a 70 lo ristrutturo per altri 20 quindi diventa 90 ma quando finisco ne vale 150 quando lo vado a rinfinanziare all'ora quindi la banca me lo rifinanzia per i 170 cioè di quanto vale non di quanto l'ho pagato okay? oggi in Italia ad esempio chi mi contatta il 50% delle volte sono fissati, passamelo questo termine per il flipping okay? tu sai benissimo che quello che noi stiamo realizzando lo stiamo realizzando con il passive income Compriamo una casa, la ristrutturiamo, la mettiamo in affitto, quindi quando tu una casa l'hai pagata eh, 70.000 dollari, la affitti eh, a 2.000 dollari al mese, vai a fare un calcolo: sono 24.000 dollari al mese di gross, cioè lordi che ti arrivano, ed è un ritorno dell'investimento pazzesco, cioè tu questa casa praticamente in 4 anni, 4 anni e mezzo, te la sei ripagata. La stessa proporzione in Italia servono 27 anni per ripagarti la casa, capisci? Quindi è questo il discorso Italia-America di differenza. La cosa più importante, ripeto, io ho personalmente toccato con mano il fatto che ci ho messo tre anni per mandare via delle famiglie che non pagavano l'affitto. Qui in America, lascia stare questo periodo maledetto del, del, del, della pandemia, eh, tu puoi avere anche 17 figli, se io praticamente arrivo con lo sceriffo, devi uscire fuori. E tanto vero che tu hai visto quante volte ti ho fatto vedere delle fotografie dove ci sono tutti i mobili fuori. Della casa perché loro proprio vengono, vengono forzatamente messi fuori dalla casa. In Italia non esiste questa cosa. Assolutamente, la, la procedura di eviction, cioè di scatto negli Stati Uniti, oltretutto, è molto severa, ma allo stesso tempo garantisce una tutela per il proprietario dell'immobile che, che è pazzesca. Quindi... Sono assolutamente d'accordo su quello che hai detto. E mh, Citando un po' quello che è stato il tuo percorso nel real estate statunitense, tu sei partito dalla Florida e da circa due anni sei a Cleveland, a meno E eh, Quali sono, secondo te, i criteri che eh, ti hanno portato, che devono portare un investitore immobiliare a scegliere il posto in cui effettuare le proprie operazioni? Ma guarda, Anna, eh, il fatto di... tu, per prima, sei arrivata a me, Tramite i, i canali il problema oggi per me è che nei social tutti possono apparire degli investitori miliardari milionari ricchi di successo realmente però poi cioè veramente è tutto fumo perché dico ciò perché quando io tu lo sai benissimo sai tutta la mia storia e ehm, io ho ricevuto anche recentemente un'intervista da millionaire ehm, eh, e sono stato a cnbc quando io ho parlato, già parlavo nel, prima nel fine 2017 di Cleveland, tutti, tutti i grossi investitori mi hanno detto che sono un pazzo per scegliere Cleveland, ok? E tu sai che è vero, ok? Io invece per cominciare ad investire con i miei soldi personali ho cominciato a vendere gli immobili che avevo in Florida e a Miami e ho cominciato ad investire. 2020, giugno del 2020, Wall Street Journal ha dichiarato Cleveland il paradiso dell'immobiliare americano. Quindi questo è quello che, quando dico io sempre, tu hai parlato prima del, del, del, dell'aspetto motivazionale e crescita personale. Da sempre tutte le persone che hanno fatto questi libri eh, hanno sempre insegnato, se tutti vanno a sinistra i soldi si fanno a destra. Se vuoi fare i soldi non devi percorrere una strada già fatta, devi fare una strada tua. Sono tutti bravi a leggerle queste cose, però poi non le fa nessuno. Perché oggi dicono tutti quanti che sapevano che, che io avrei ottenuto questi risultati. Peccato che però chi ha comprato con me due anni fa una duplex, l'abbiamo comprata anche a 47.000 dollari. Oggi la stessa duplex la si paga 90.000 dollari. Capisci? Quindi questo è, la, è, è il percorso che io ho dovuto fare, l'esperienza... E il fatto che non potevo permettermi di sbagliare, Anna. Perché per me l'America era l'ultima chance, l'ultima possibilità. E ho avuto ragione. E non immagini che orgasmo avrei ragione. Quando poi ti devono dire avevi ragione, non lo dico. Ma si capisce perché comunque, cioè, vedi che loro quello che hanno fatto eh, alle volte sembra come se a tutti i costi, quello che dicevo prima, no? Che in Italia per far emergere la tua, il tuo progetto devi parlare male degli altri. Io non voglio parlare male degli altri, io, io mostro, mostro i risultati. No, perché ti dico ciò? Perché uno dei più grossi investitori italiani che ha investito, investito con me storicamente aveva comprato due anni fa, 2018, ha comprato a Dubai, ok? un mercato a Dubai che a me vent'anni fa piaceva da impazzire, ma dal 2015 la, la costruzione è, di, è del 30% superiore ogni anno di quella che è la richiesta. ok? E quindi io gli dissi, guarda, guarda questi dati, non ascoltare me, non comprare. Lui ha comprato 10 appartamenti in un palazzo, ok? In due anni hanno perso il 50% del valore. Proprio perché lui mi, disse, lui mi ha detto chiaramente, ha detto, guarda Giuseppe, io pensavo che tu mi dicevi così perché non, non avrei investito con te. No, cioè, tu lo sai, io, io e te facciamo i colloqui. A quante persone ho detto io, guarda, non fa per te questo progetto? Proprio perché... Eh, quando arrivi ad un certo livello, non sono i soldi che incassi che ti danno quella serenità. Il fatto di: se la persona è sempre tranquilla, allora è benvenuta nel mio progetto. Se la persona deve stare stressata, l'investimento immobiliare, un'entrata extra. Altre volte ci contattano delle persone che hanno bambini, una famiglia. L'investimento immobiliare deve, deve darti una vita migliore. Se sei più stressato, non esiste cifra economica che ti può far star bene. Quindi lascia stare, non fa per te l'investimento immobiliare. E non arriva che è possibile che una persona ragioni così. Tu lo sai che il mio 50% oggi dei miei fatturati non dipende dall'entrata delle persone, ma dalle mie operazioni immobiliari. Perché io oggi mi rifinanziano tutto. Quindi con l'asset immobiliare ritrovo oggi ogni anno a me le banche mi danno un milione di dollari io posso lavorare all'infinito con questo discorso dell'operazione immobiliare in Italia invece purtroppo per andare avanti devi sempre fare il furbo e il furbo è una parola che io odio in Italia bisogna sempre un po' sgomitare. Oltretutto avendo anche io, come tutti i tuoi business partner, eh, i miei asset il immobiliare a Cleveland, informandomi, mi sono proprio resa conto ultimamente che Cleveland sta vedendo un sviluppo pazzesco. Addirittura c'è la sede della NASA, 27 università, la seconda clinica del cuore più importante degli Stati Uniti, Amazon, che ha la seconda sede più grande degli Stati Uniti, proprio a Cleveland, ha assunto 27.000 persone. Quindi c'è proprio... Uh, come hai detto anche tu di recente in un live, è proprio un esito di statunitensi newyorkesi. Uh, Cleveland che uh, si recano lì per, uh, per i posti di lavoro, per l'offerta di lavoro che è assolutamente abbondante, quindi uh, questo sottolinea quanto che Cleveland appunto sia oggi un centro uh, importantissimo soprattutto per gli investimenti immobiliari, quindi il fatto che tu l'abbia scoperto molto prima fa di te uh, un vero visionario in effetti, e anche perché tutto quello che tu dicevi tempo fa si sta uh, avverando, sta prendendo forma con con numeri reali, ecco, non solo con le parole come uh, gran parte delle persone fanno. Quindi questo è veramente pazzesco, complimenti. E domanda semi-provocatoria, ma in effetti um, è, è questa. Perché una persona uh, nell'investire nel real estate dovrebbe scegliere il tuo progetto? Quello che ti ho detto prima, Anna, eh, non c'è un, un, un, una seconda motivazione. Tutto quello, tutto quello che mi serviva, tutto quello che mi serve... Eh, l'ho creato inside al progetto quindi eh, la società di costruzione, la società di management, eh, gli agenti immobiliari l'ispezione l'avvocato lavora e sono tutti i miei dipendenti quindi chi entra nel progetto è veramente tutelato a 360 gradi che io faccio i nostri interessi e per fare i suoi interessi devo fare i miei e per fare i miei faccio i suoi interessi non esiste un progetto del genere Anna, i ricchi del pianeta possono avere un progetto del genere con JP Morgan. Ma ti posso assicurare perché tu sai, il più grosso investitore americano che è entrato, lui stesso ha detto che con un suo asset di miliardi di dollari, quando lui prende il 7% all'anno, è l'uomo più felice della terra. Noi, il contratto che abbiamo fatto con lui, con 5 milioni, gli abbiamo fatto vedere che lui con noi potrà prendere il 15% da sua parte, tolte le spese, tolte le tasse, la property tax. Quindi ti lascio immaginare eh, perché bisogna scegliere il progetto G.C. Grey. Perfetto, grazie. E so bene che soprattutto negli ultimi tempi, mentre il tuo progetto sta crescendo, tu selezioni i tuoi business partner. Ecco, quali caratteristiche devono avere le persone, gli investitori che scelgono di entrare nel tuo progetto? Anna, sono stato umiliato troppo, sono stato umiliato troppo, ehm, veramente sono stato male, sono stato deriso e oggi eh, i risultati parlano per me, non devo dire più niente io di quello che sto tenendo, quindi se le persone hanno le caratteristiche che io voglio, eh, abbia un investitore immobiliare che non ragioni da eh, risparmiatore, è benvenuto, deve avere il capitale normale, eh, deve avere il capitale necessario, tieni presente che è tipica italiana questa... Ehm, presunzione del tu non sai chi sono io tu non immagini quante persone mi hanno detto che tu non sai chi sono io e quindi ad esempio faccio un esempio, eh, ormai per fare una Skype call o presenti la prova fondi o tu la Skype call non la fai cioè vai, vai dove vuoi, il mercato è grande cioè non c'è bisogno che vieni a investire con me quindi l'investitore deve capire che vuole salire su una Bugatti deve pagare il prezzo, cioè non è più come prima, io prima ho fatto 20 Skype con la stessa persona prima di sapere che questa persona non aveva neanche i soldi per venire in America, non per comprare un immobile. Quindi eh, oggi i risultati che stiamo ottenendo, soprattutto negli ultimi tre mesi, da quando abbiamo aperto il mercato americano, e tu lo sai perché parli meglio di me anche l'americano, eh, l'inglese lo vedi, quelli, gli americani sono molto concreti. Cioè un italiano, una Skype dura un'ora, l'americano mi dice «Don't tell me about that, show me your result». Non, non, non parlarmi di questo, fammi vedere i risultati. Quindi… Questo è quello che deve avere un investitore che vuole investire nel progetto. Perfetto. E secondo te quali sono le tre caratteristiche fondamentali che un businessman deve avere per avere successo? Quindi nel settore immobiliare ma in generale? Ci sono delle, delle caratteristiche particolari, delle abilità particolari, che ad esempio ti hanno aiutato nel raggiungere i risultati? Sì. L'obiettivo, guarda, Tre, sono sicuro al 100% che non sbaglio. Obiettivo ben chiaro, io conosco persone che sono 20 anni, che le, le conosco, gli parlo, e Allora, un giorno vogliono fare una cosa, il giorno dopo vogliono fare un'altra, un giorno dopo credo in un'altra, un giorno dopo investo in un'altra, tutto il resto, e poi eh, tirano le somme e dicono che non funziona quella cosa. ok? Quindi bisogna avere un obiettivo ben chiaro, definito, e credimi, tu lo sai, perché io e te lavoriamo così, tutto lo staff lavora così. Il time management, io mi ritaglio il tempo anche come oggi per andare a fare la spesa, per andare in palestra, per fare la camminata. Quindi, se si vogliono avere risultati e successo, il time management è obbligatorio. Non è un consiglio, è obbligatorio. Io ogni lunedì ho ehm, il meeting in, si chiama di entrata, eh, il lunedì alle otto e mezza con i manager e poi il general manager, general office manager lo fa con tutti gli altri dipendenti del mio staff per controllare tutto che venga fatto come si deve. Il venerdì si fa il meeting out, quindi la stessa cosa. Quindi se si vogliono avere risultati bisogna assolutamente fare ciò, non bisogna, due, non bisogna avere un piano B. Quello che ho detto io, io Anna in Italia per vent'anni, ho avuto negozi di integratori, palestre, gestivo spiagge, alberghi, Riccione. Ma cos'è che non ho fatto? Perché dicevo, entrano i soldi e li investo nell'immobiliare. In no, non, um, assolutamente, piano A e nessun piano B. Non bisogna assolutamente lasciarsi distrarre dal piano B. E la cosa più importante, è che dove anch'io sbagliavo, se vuoi ottenere grandi risultati nella vita, qui dobbiamo essere come gli americani. Guarda i gruppi italiani di Facebook il 100% degli italiani che chiede un consiglio è chi conosce uno che mi fa questo gratis, chi, mi, chi conosce qualcuno che mi aiuta a spostare i mobili gratis, chi conosce qualcuno che sa pulire, che costa meno di tutti. Eh, questo non ti porta da nessuna parte. L'americano ti dice chi è il migliore a pulire eh, il, il carpet, chi è il migliore a, eh, a, a sistemare il computer, chi è il migliore, quindi non badare a risparmiare eh, sulla consulenza. Anna, io te lo sai benissimo, abbiamo fatto una consulenza, lo, lo dico perché non stiamo parlando di cifre, e, quando un italiano deve investire un milione di euro e tu hai detto che la mia consulenza costa 250 euro e lui ha detto che non ha bisogno della consulenza, cioè io volevo solo un consiglio, ti rendi conto che non questa persona non arriverà mai da nessuna parte. E Perché? Perché tu puoi con un milione di euro in ballo risparmiare 250 euro quindi assolutamente, le persone di successo, credimi, non, non, non, non è possibile, non è concepibile. Quindi l'americano su questo è molto 100 volte più bravo di noi italiani. Sì, ehm, sono d'accordo con te. Ho assistito proprio a casi del genere ultimamente, dove addirittura proponiamo di poter pagare la consulenza per intero, che sono 300 dollari o di fare una donazione addirittura e persone che invest dovevano investire importanti capitali si sono tirate indietro per fare anche una semplice donazione libera oltretutto. Quindi questo la dice lunga sul modo di ragionare. Cioè a okay. no, dare più valore al, al lavoro altrui, se soprattutto se come il tuo appunto di grande qualità e frutto di, di tante esperienze, le persone non si rendono conto spesso che quello che ti stanno per pagare non è un'ora di consulenza, ma no? sono oltre 25 anni di tanta esperienza sul campo, di sacrifici, di rinunce, e, e, e non è da tutti insomma comprendere che appunto dietro uh, anche il semplice consiglio, come lo chiamano loro, c'è davvero tanto, quindi uh, mi auguro che le prossime persone possano comprendere ciò, perché spesso accade che con gli italiani mi ritrovo a lavorare con te, non arriva sempre tutto, il tutto. Non, non, non preoccuparti, è tutto quello. Oggi credimi, c'è cioè, <ride> La, la situazione mi mette in condizione di poter dire guarda, cioè se ti è chiaro e va bene è così se non ti è chiaro e non va bene tu a casa tua e a casa mia siamo felici e contenti come prima è tutto ok assolutamente e, ascolta, soprattutto in quest'ultimo periodo insomma, di Covid che è stato decisamente sfidante ecco, non chiamolo brutto chiamarlo, ci, ha, ci ha messo di fronte a, a, varie, a varie sfide nuove ci cioè, ha fatto... Uh, capire le cose importanti, ci ha fatto cambiare tante prospettive, e senza dubbio in generale in questo periodo, ma tanti altri, possono essere stati difficili per te o per tante persone. Ecco, quando le cose non vanno come, come non vorresti, magari perché non sempre tutto dipende da noi, ma ci sono delle condizioni esterne, insomma, che... Uh, spesso non sono favorevoli dov'è che nei momenti difficili tu trovi l'ispirazione trovi il modo per andare avanti per svegliarti con il sorriso e dire ok anche oggi uh, ce la farò essere una giornata pazzesca non ho altre soluzioni Anna ho letto un libro fantastico no? le mamme hanno il terrore ti faccio un esempio così capisci tutto hanno il terrore che i bambini anneghino. Okay. Il 100%, cioè vuol dire tutti i bambini che vengono presi, buttati in acqua, non in presenza della mamma, perché se fai una cosa del genere di fronte alla mamma, le urla, gli strilli, si spaventa il bambino, capito? E si deconcentra. Quando venivano buttati in acqua, addirittura si divertivano, non piangevano. Il 100% dei bambini buttati in piscina con la mamma presente le urla, le strilla, la preoccupazione, l'attenzione della mamma, il bambino, logicamente, cioè, è come se affonda, no? Il bambino, cioè, bambino, quando è piccolo, galleggia, okay? Quindi, la stessa cosa è per me. Io oggi sono in America. Dopo tutto quello che ho passato in Italia, veramente, eh, non è stato facile arrivare fino a qui, sarei un bugiardo, però oggi guardando quello che sto facendo, sto realizzando, se fossi stato in Italia, nemmeno se lasco dieci volte, riuscirei a creare quello che ho creato io in Italia. Io tante volte parlo, eh, Anna, di un impero, perché per me è un impero, anche se siamo ancora all'inizio, ma abbiamo nel, nel progetto oltre 417 immobili e 62 miei personali, okay? abbiamo 250 dollari al mese di affitti che percepiamo, Abbiamo un asset immobiliare del, di oltre del valore di 25 milioni di dollari. Io non so che cosa intendete voi, ma trovatemi chi, quali altre persone conoscete voi che sono venute qui in America, dall'Italia, e senza capitali hanno creato ciò. Cre ditemi voi che cos'è cosa, cos una persona di successo, che cos'è una persona che invece di parlare ti fa vedere quello che praticamente sta realizzando. Quindi questa è la mia risposta, il fatto che comunque ci sono persone che mi hanno dato... In mano risparmi di una vita, Anna, e hanno figli, quindi da questo affitto loro vogliono migliorare il tenore di vita o manderanno i figli alla scuola. Capito? Quindi non posso, non, non posso permettermi di sbagliare. E anche se io mi sveglio alle 4:45, tu lo sai, facciamo le Skype, no? Ehm, non sono felice di svegliarmi tutti i giorni alle 4:45, ma mi piace, sono fortunato perché amo quello che faccio. No? L'unica cosa che qui odio il freddo. Il freddo perché io anche adesso che sto parlando con te ho oh, un mal gola pazzesco perché ieri abbiamo fatto degli altri video in altri, in altri building, quindi se dovessi cambiare una cosa qui a Cleveland, la temperatura. Per il resto va benissimo tutto. Sì. Okay. Uh, come te sono un'appassionata di autori di crescita personale no? e ogni volta che... Uh, cerco di uh, trovare ispirazione per crescere mi rendo conto che parlano tutti dell'importanza di quelle che sono le abitudini per avere successo eh, a proposito di questo uh, quali, qual è la tua routine giornaliera e quali sono le abitudini che ti hanno permesso poi di ottenere i risultati che hai citato poc'anzi ma guarda eh, non sapevo di questa domanda ecco perché prima ti ho parlato del time management la, il mio click l'ho fatto proprio quando ho cominciato a utilizzare il time management e la cosa più importante, cioè, io la prima cosa che faccio è, è quando apro gli occhi, ad esempio, se sono sul tapirulana, subito, guarda, guarda, Allora ehm, ho, ho una routine che ormai eh, non riuscirei a non farla. Cioè, quindi io, quando mi sveglio, quando mi sveglio, ehm, ho eh, delle una, la chiamo meditazione, ma sono delle, delle, delle, delle frasi di autoconvincimento che mi ripeto. Okay? Quindi davanti allo specchio, io mi guardo e mi ripeto queste frasi lo so che tante persone magari staranno sorridendo in questo momento, non è un problema mio. Io sono sicuro che ho imparato a parlare inglese grazie a questo, non avevo paura di sbagliare grazie a questo, ho avuto un coraggio pazzesco grazie a questo, quando pensavo che stavo perdendo tutto eh, sono venuto fuori grazie a questo. Quindi eh, motivazionale, eh, eh, la, la, la prima cosa che faccio motivazionale, eh, meditazione, leggo un libro in inglese, e poi eh, faccio attività fisica a stomaco vuoto breakfast, eh, molto importante prendo delle mie vitamine poi vado in ufficio perché una delle cose che non cambia mai io amo entrare prima di tutti e uscire dopo di tutti nei miei uffici quindi anche in questo momento pazzesco dove dobbiamo avere disinfettanze in tutte le parti ma che resto. quindi queste cose sono molto importanti time management, controllo le mail eh, è vitale per me la cosa più importante è il controllo, il controllo di tutto quello che tu fai, tu puoi fare tantissime cose ma se non controlli come hai fatto non saprai mai come migliorarla quella cosa, puoi anche averla sbagliata ma non devi avere paura di sbagliare, io vedo tante persone che ancora oggi eh, hanno paura di sbagliare e non fanno mai niente nella vita, hanno già sbagliato se non fanno niente. Esatto, anche una non decisione non presa è comunque una decisione, quindi assolutamente e, eh, grazie per aver condiviso con, con noi questo piccolo grande segreto, perché in effetti eh, ho riscoperto anche io negli ultimi anni che proprio le piccole abitudini, ripetute nel tempo, ci portano ad avere grandi risultati, le persone spesso sottovalutano le piccole azioni perché credono che siano insignificanti, ma in effetti sono proprio quelle che poi portano a, a grandi cose. E, quale investitrice immobiliare appassionata di libertà finanziaria e, e quant'altro, insomma, tutti gli aspetti sull'educazione finanziaria, ho sempre seguito, ho acquistato anche ultimamente tantissimi corsi sugli investimenti immobiliari eh, e sull'educazione finanziaria e mi sono resa conto che non c'è ancora nessun corso che ti riguardi sul real estate. Come mai dobbiamo aspettare che, mh, non so, quest'anno... Uh, oppure ci sarà ancora da lavorare, cioè, è in progetto, cosa sai dirci al riguardo? Partiranno dei corsi, ecco, eh, di Guarda, cioè. Anas, mi, mi, mi, mi rifaccio sempre al libro di Warren Buffett, no? Lui dice che qualsiasi sia il suo tuo settore lavora duramente per diventare il migliore, il discusso, il, il, il numero uno, cioè. Quando qualcuno deve parlare di quel settore, investimenti immobiliari negli Stati Uniti d'America. No, quando qualcuno deve parlare, Giuseppe Cicorella, investitore immobiliare in America, ah, deve dire soltanto: ah, so di che cosa stai parlando? Cioè, non c'è niente, non si può dire niente. Uno deve parlare per fare i complimenti e basta. Quindi. Siccome io sono uno di quelli che per vent'anni ha comprato centinaia di corsi, tu hai visto quanti corsi quando sono venuta qua ho comprato fino ad oggi di green Cardone. Non esagero se ho speso 50.000 dollari fino ad oggi di green Cardone, ma mi sono serviti tutti, li ricomprerei tutti, anche se certe cose sembravano delle cavolate in un corso intero, anche se una sola pagina è quella che mi serve, per me quel corso era è produttivo. Ok. Quindi, però in Italia fanno corsi veramente chiunque poi ti rendi conto che tutto il corso è, un, è grandissima teoria e non hanno mai, mai fatto niente, no? Quindi io ho comprato anche corsi di persone che vendevano immobili in Florida, e, e sono in Veneto queste persone qua, quando poi vai a vedere in Florida non lo conosco nessuno, non ha immobili, non ha fatto niente, quindi cioè io dicevo io non voglio essere un pagliaccio come loro, quindi voglio fare il mio corso quando le persone si renderanno conto perché poi alla fine qual, qual è il discorso? Che io poi tirando le somme ho capito che la maggior parte delle persone in Italia che fa questi corsi ci guadagna sui corsi, non sulle operazioni immobiliari. Tu sai il livello di operazioni immobiliari che noi facciamo annuale, io i soldi li faccio con gli immobili, non ho bisogno di venderti il corso, ok? Quindi oggi sono pronto per fare il corso e tu lo sai che sarà un corso veramente innovativo perché ci saranno tre livelli di corsi no? il corso base, il corso avanzato e poi ci sarà un corso per venire direttamente qua un corso di una settimana full immersion dove le persone poco ci mancherà che le farò dormire dentro agli immobili ma le persone tu sai che le porteremo dentro agli immobili di nostra proprietà durante le distrutturazioni il corso si farà, si farà nella società di management li porterò direttamente dove compro i materiali, farò vedere come scelgo i materiali e sarà riservato solo a 10 persone, cioè, essere anche il più ricco d'italia i primi 10 che avranno pagato questo corso saranno quelli che potranno dire non potrà essere più 10 persone perché si chiama coerenza quando io ho fatto questo stesso corso perché è identico a quello che ha Grencardone, cardone che da lui costa 25.000 dollari da me costerà 10.000 dollari non sono Grencardone cardone ancora per adesso però qual è il discorso che avevamo 100 persone e 100 persone in un corso Anna, gli ultimi non vedono non sentono non capiscono niente quindi 10 persone Spendono quei soldi, voglio che abbiano il top. Stesso dicasi per il libro, Anna. Quando io leggo in Italia eh, libro best seller, e poi vai a vedere ad Amazon e questa persona ha venduto tre copie, e eh, mi viene da ridere. Quindi, per me, eh, fare un libro vuol dire: per me, avere un libro di successo vuol dire che se non vendi 10.000 copie, è un, un, un bluff, quel libro lì. Quindi, a breve uscirà il mio libro per la prima volta, perché ripeto oggi posso dire, ce l'ho fatta, questa è la mia storia, da dove sono partito, tutto il mio percorso, sono arrivato qui e il bambino che voleva cambiare il mondo, una monetina alla volta. Queste sono le monetine che io intendo, perché ogni volta che, che vado nelle proprietà trovo quelle monetine. Quindi yeah. per questo motivo non era ancora uscito il corso e il libro. Il libro, entro e non oltre la metà di febbraio, sarà nelle migliori librerie, questo tu sai benissimo perché mi ha aiutato, eh, è su Amazon quindi non ho badato a spese per la produzione lo stampare, la copertina perché per me non è un guadagno un libro, è far capire chi è il professionista Giuseppe Cicorella e mi piacerebbe da morire che il libro venisse regalato a qualcuno che ha perso la voglia di sognare perché è molto di ispirazione tu sai, no? eh, te l'ho fatto leggere. se ce l'ho fatta io il concetto è, ce l'avete fatta anche voi quindi non è come ce la vogliono far apparire impossibile. Tutto è possibile, l'importante è che credi almeno tu in te stesso. Assolutamente, complimenti. Io conosco la tua storia, che è stata veramente molto difficile, e le persone conoscono la, la punta dell'iceberg, ecco, di quello che hai dovuto passare, passami il termine, per, per arrivare dove sei. e Sono sicura che anche chi ha perso la speranza o chi vuole eh, semplicemente la motivazione giusta per poter fare di più nella vita, eh, comprare il tuo libro è una delle scelte migliori che possa fare. E lo so perché ho avuto il piacere di, di leggere con te alcune parti, non tutto ancora, e so che è davvero pazzesco perché ci sono anche dei capitoli sulla crescita personale, e su come poter ottenere risultati nella vita quindi complimenti io non vedo l'ora, sarò la prima ad acquistare il libro non appena uscirà il link su giuseppecicoella.com c'è sicuramente uh, un'area uh, dove appunto le persone possono registrarsi con la mail per poter avere aggiornamenti sul tuo libro quindi invito chi ci sta seguendo a farlo ultima domanda quella più importante eh, che chiude questa bellissima intervista obiettivi per il 2021 allora Anna, 2021 tutto quello che, che, che, che ho passato, che abbiamo passato con questo Covid mi auguro che entro e non oltre i prossimi due o tre mesi con il vaccino e mi auguro che le persone abbiano buon senso perché per un anno abbiamo cercato una soluzione, hanno trovato la soluzione, la soluzione è il vaccino e okay. che il, il, il Covid uh, sia solo un brutto ricordo già a marzo ed aprile. E, e, gli obiettivi sono molto ambiziosi, Anna. Eh? ambiziosi perché um, mi sono aggiudicato, coerenza per me vuol dire questo, mi sono aggiudicato il mio primo building commerciale, cioè un, un palazzo di 18 unità che diventeranno 21, io personalmente con la mia società me lo, lo, lo, me lo sono aggiudicato, quindi il Next Step, il 2021, si apre con un bot, col botto, perché se andate sul canale YouTube potrete proprio vedere Inside the Property, il commerciale, questa proprietà, perché è qui, ehm, vi, vi, vi svelo un piccolo segreto, in quanto comunque in queste aste io sono veramente Anna, una formica ancora oggi rispetto a degli elefanti, però è proprio questo il discorso, il consiglio che io do, è proprio quando credi di essere molto sicuro di fare qualcosa che puoi commettere degli errori, quindi, questo, questo, questo business plan di questo building, i grossi lo hanno subito accantonato come un bad deal cattivo affare, io, invece, che comunque sapevo dov'era per tanti motivi: tanti motivi, uno su tutti. Ho seguito dei grossi investitori che, comprando l'immobile, mi ricordo che quando dissero che era un'80 unità, questo, questo building era un grande affare perché mi dissero che era a due miglia da una scuola, Anna, che è una delle più famose scuole di tutta Cleveland, perché ehm, ha al proprio interno un'area un riservata per bambini con um, disabilità. Okay? Quindi da tutta Cleveland portano i bambini lì, quindi logicamente abitare lì vicino è un grande affare. Allora io dissi, se 2000 è un grande affare, quando ho cominciato a vedere la, la, la planimetria tutto, il building, Anna, è di fronte a questa scuola, mm. non a 2000 da questa scuola. E questo loro non l'avevano visto, perché c'era scritto school, però non c'è scritto noble school, che è il nome di questa scuola qua. Quindi è cominciato con il botto il, il 2021, e, a, a, a, aumenteranno, le grandi possibilità e soprattutto, Anna, è giunto il momento di ricambiare la fiducia di tutte quelle persone che si sono fidate, perché oggi tutti dicono che sono il numero uno e vi ringrazio, ma quelli a cui io credo veramente sono quelli che, come te, hanno aderito chi due anni fa, chi un anno fa, perché allora era solo la mia parola, il mio progetto, il mio grande sogno, i risultati mi hanno dato ragione e quindi parte, a breve il rifinanziamento Anna. il rifinanziamento il progetto è jc jc Grey passive income brr, che cosa vuol dire in americano buy buy rehab rent refinance repeat che vuol dire compra ristruttura affitta e rifinanzia ripeti quindi quello che noi stiamo facendo già come business plan abbiamo già pronti 22 rifinanziamenti sono pronti perché tutto abbiamo fatto. Le ispezioni manca, manca veramente poco. Quello che ti posso dire, la cosa che mi rende orgoglioso di avere avuto ragione, ecco perché ti dico: So che comunque sto facendo questi numeri. È che il 100 di queste persone prenderemo dalle banche di più di quello che hanno investito. Esempio, nel tuo caso, tu hai investito quello che dicevo prima, 2,50, ok? Quando la banca ce li rifinanzierà per 3,90, noi prenderemo l'80% di 3,90, non i 2,50. Cioè, un qualcosa del genere in Italia non esiste. Okay? Quindi, questi sono i tre progetti più importanti che devono partire, Anna, a breve, nel, 2000, nel nuovo anno. Quindi, far finire il Covid, e sicuramente si riprenderà l'economia, partire con il, il rifinanziamento e il commerciale, perché i grossi investitori che stanno entrando, americani, hanno dei capitali importanti. Quindi comprare anche duplex, triplex, forplex come stiamo facendo adesso, sarebbe impossibile. E ieri accennavi in una live che ci sarà anche un progetto di franchise, in spazio. Per il non, non, non è una cosa che eh, ne posso parlare in questo momento, Anna, per un semplice motivo. Eh, il, il, il focus adesso deve essere garantire a queste persone eh, far passare il Covid, perché comunque chiunque... Eh, mette a terra dei soldi devo avere la certezza che il successo e l'insuccesso non dipenda solo da me ma da quello che sta succedendo attorno quindi sicuramente eh, il next step c'è cioè questo discorso del franchising tant'è vero che io sono arrivato qua con il sogno di replicare Ray rock, eh, però non, non è il momento adesso per partire con questo franchising ok quindi il libro corsi, che appena un po' si sbloccheranno questi voli per gli Stati Uniti, rifinanziamento e commercial building, quindi direi che le prospettive sono assolutamente ampie incredibili. e incredibili. Complimenti per tutto Giuseppe, e io ti ringrazio infinitamente per il tuo tempo prezioso, perché so che è davvero prezioso con tutte le cose che hai da fare di giorno, anche sabato e domenica. E, grazie e a presto, noi ti ringraziamo penso anche chi ci sta seguendo ti ringrazierà sicuramente per i grandi consigli che, che ci hai dato e a presto Buonasera. Sì, io quello che se tu mi permetti volevo chiudere sì. eh, dando un consiglio se mi è permesso non state ad ascoltare le persone che vogliono sminuire quello che volete fare quello che volete realizzare perché quando le persone non riescono a fare qualcosa dicono a voi che non riuscite a fare qualcosa io sono stato deriso, preso in giro. A me hanno bloccato su WhatsApp i miei familiari. Alcuni familiari mi hanno bloccato su WhatsApp. Quindi se voi credete in voi stessi e tutto quello che vi serve per ottenere risultati e poi come sta capitando a me, alla fine vedrete che tutti vorranno sedere al tavolo del vincitore. Quindi quello che posso dire è se veramente avete un sogno, un obiettivo, credete in voi stessi. Tutto quello che vi serve è partire in questo momento, lì dove siete con quello che avete. Tutto quello che vi serve, vi garantisco che lo troverete strada facendo. Io ho cominciato a parlare inglese, parlare inglese, meno di un anno fa. E se penso che cinque anni fa non parlavo una parola di inglese e mi dicevo io stesso, e eh vabbè sarà impossibile, perché le persone mi dicevano, eh, ma Giuseppe quando arrivi a 40 anni è difficile, più grande diventi, più difficile. Sono cazzate. Se volete ottenere qualcosa... Dipende da voi, se non la volete ottenere troverete una scusa. Grazie. Ciao, grazie, grazie dell'intervista, alla prossima a tutti. Grazie a tutti, buona serata e a presto.